Ed eccoci di nuovo in onda con il nostro appuntamento mensile Market Star dedicato all'analisi eh, dei mercati, naturalmente il comparto azionario e obbligazionario, ma non solo perché questo, ottobre, è il mese dell'educazione finanziaria e quindi anche avremo una finestra dedicata proprio a questo tema. Affronteremo ecco, tutti questi argomenti insieme alla nostra ospite, ovvero Sara Silano di Morningstar. Io ti saluto, Sara e ti ringrazio naturalmente per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie, grazie Sara. Ecco, innanzitutto, prima di addentrarci appunto eh, nelle varie tematiche, una breve panoramica dei mercati perché dobbiamo registrare eh, questa mattina, diciamo, un arretramento rispetto al rally dei due giorni precedenti, eh, rally che aveva eh, caratterizzato l'andamento delle borse eh, in Europa, negli Stati Uniti e anche eh, in Asia. Invece che ecco, cosa sta succedendo sui listini del vecchio continente oggi? Ebbene, appunto, domina il il segno rosso. Soprattutto ecco è in sofferenza il Mib che in questo momento lascia sul parterre come potete vedere dal grafico eh, 1,51% in area 21.362 eh, non benissimo anche il DAX eh, di Francoforte che perde lo 0,87% più o meno stessi numeri stesse percentuali per la borsa di Parigi il Caccaran meno 0,79% e infine il Fuzicento, la borsa di Londra che perde l'1,25% insomma avevamo sperato eh, nei giorni precedenti nell'apertura ecco, di una nuova fase eh, dei mercati invece probabilmente come abbiamo sentito anche eh, dagli analisti che ci hanno eh, preceduto si tratterebbe insomma, di un rimbalzo tecnico piuttosto che di un'inversione vera e propria eh, di tendenza una tendenza Sara che è stata negativa eh, in questo trimestre per eh, il comparto azionario lo abbiamo detto anche durante eh, le nostre dirette eh, sofferenza grande eh, per l'Europa e anche per gli Stati Uniti, con l'Eurostox 600, con il Dow Jones che hanno fatto registrare eh, delle grosse perdite e delle performance che così negative non si vedevano da anni. Ecco, innanzitutto una panoramica appunto sui mercati azionari in questo slot temporale. Sì, diciamo che il terzo trimestre è stato il terzo eh, trimestre, è un gioco di parole però vero, consecutivo. Uh, in cui i mercati sono scesi e sono scesi sia le azioni sia le obbligazioni. Uh, era anni che non vedevamo situazioni simili. Nell'azionario gli investitori hanno davvero avuto pochi posti dove trovare rifugio. se guardiamo sia i titoli value che i titoli grow vediamo dei segni meno, se guardiamo a small e large gap ugualmente vediamo dei segni meno, anche tra i titoli che sono più difensivi abbiamo dei segni meno. Eh, L'azionario americano è sceso di quasi il 5% nel terzo trimestre, quello europeo oltre il 5% e in Italia è andato un po' meglio, ci siamo fermati, l'indice Morning Star Italy si è fermato a meno 4,25%, però i segni meno dominano sull'azionario. Che cosa è successo? Temi che abbiamo già visto nelle, nei, nei mesi scorsi continuano a, a riproporsi con sempre maggiore urgenza e quindi le banche centrali hanno continuato sulla loro strada di combattere l'inflazione e quindi alzare i tassi di interesse anche in modo aggressivo. Eh, forse la novità è che è, ci sono maggiori timori di recessione, la recessione veniva prima considerata come un'ipotesi magari con minori probabilità, oggi viene visto più come un fatto concreto e poi abbiamo il dollaro USA che ha toccato dei nuovi massimi, in Europa ancora la guerra in Ucraina e l'inverno alle porte che accentuano i pericoli legati alla crisi del gas. L'unica notizia positiva in questo scenario sì. veramente a tinte uh -huh. nere e probabilmente che le valutazioni dei mercati oggi sono più interessanti proprio perché la discesa ha creato il terreno per quelli che poi quando ci sarà una ripresa dei mercati saranno futuri migliori rendimenti. Eh sì, meno male insomma che c'è una minima notizia positiva perché come hai giustamente sottolineato lo scenario è veramente a tinte fosche in, in questo momento con l'azione delle banche centrali che è obbligatoria in un certo senso per diminuire, abbassare l'inflazione che sta correndo, continua a correre verso livelli impressionanti e lo abbiamo visto, poi lo vediamo, lo verifichiamo anche quotidianamente semplicemente andando a fare la spesa di quanto è sono aumentate non solo le materie prime, ma anche i beni di prima necessità. Ecco, appunto, abbiamo fatto una panoramica del mercato azionario. Che cosa è successo invece sul fronte delle obbligazioni, e soprattutto ecco, come si sono comportate le principali categorie di fondi obbligazionari in questo periodo. Nella prima parte dell'anno le obbligazioni non sono state in grado di attutire le perdite derivanti dall'aumento dei tassi di interesse perché appunto gli incrementi sono stati ampi le politiche monetarie aggressive e inoltre si partiva da livelli molto bassi gli incrementi si sono susseguiti, in particolare negli Stati Uniti in modo continuo eh, e quindi i fondi obbligazionari governativi e corporate in euro, ma anche quelli in dollari, hanno perso, hanno perso terreno, ma anche in modo significativo. Quelli in euro hanno perdite tra gennaio e giugno di oltre il 10%, i comparti specializzati sui, tra i giuri americani hanno lasciato sul terreno più del 9% in dollari, eh, emissioni societarie in dollari oltre il 14%, quindi stiamo parlando di, di, di segni meno pesanti per un asset class che invece è considerata soprattutto i governativi a minor rischio eh, nel terzo trimestre non è andato meglio perché le performance medie di queste categorie eh, hanno continuato ad essere negative a mostrare segno meno eh, e quindi anche nel terzo trimestre abbiamo avuto perdite oltre il 4% per i governativi sia in euro che in dollari e anche eh, tra il 3 e il 5% per quelli corporate quindi anche il mercato obbligazionario sta soffrendo e sta soffrendo Proprio perché abbiamo avuto questo incremento dei tassi di interesse molto aggressivo, molto rapido e che partiva da livelli molto bassi. Eh sì, assolutamente. Ecco, L'azione delle banche centrali si fa sentire appunto anche sul comparto obbligazionario. Vedremo insomma se questa stretta eh, questa eh, linea così aggressiva, soprattutto da parte della Fed, sarà confermata anche per eh, i mesi a venire. Diciamo che c'è stato un piccolo spiraglio, almeno in questa settimana, che arriva dalla Banca Centrale Australia che si sì, ha alzato i tassi ma di 25 punti base e questo dicono gli analisti potrebbe convincere la fed ad allentare un momentino la presa vedremo se effettivamente sarà così anche perché poi avremo un dato macro importante durante la settimana quello del mercato del lavoro in attesa ecco, per il pomeriggio di venerdì e quello sappiamo quanto conti eh, per indirizzare poi appunto la linea di eh, dj powell però sarà ecco tornando alle obbligazioni appunto abbiamo detto un terreno anche quello un po' po in sofferenza eppure avete registrato nel mese di agosto un ritorno sui bond ecco come ce lo spieghi Abbiamo visto davvero a sorpresa un ritorno sui fondi obbligazionari. I fondi obbligazionari in tutta Europa, e ecco, lo vediamo anche in, questo, in questa tabella. I fondi obbligazionari in tutta Europa hanno avuto veramente un andamento negativo di deflussi in termini di punto di raccolta. Gli investitori sono usciti nei primi, nella prima parte dell'anno. Invece, ad agosto eh, c'è stato un dato di raccolta positivo non, eh, che non era assolutamente scontato, però. Che riteniamo abbia una sua logica. È vero, c'è stato un rapido netto pricing del mercato che ha fatto aumentare i rendimenti, e quindi questo ha creato comunque un punto di ingresso interessante per gli investitori. Oggi i rendimenti sul mercato obbligazionario sono superiori ai minimi degli ultimi anni. Quindi, questo può essere un motivo di, um, per cui gli investitori sono tornati sull'obbligazionario. Però ci sono altri due aspetti da tenere in considerazione, il proseguimento del rialzo dei tassi e le probabilità di recessione, due tematiche chiave, lo mm. abbiamo detto. Sì. Sicuramente oggi il mercato sconta ulteriori strette. Eh, dovremo capire in quale misura, eh, sicuramente saranno rialzi di, mo, differenti tra Stati Uniti e Europa perché siamo in una diversa fase del ciclo di rialzi nei paesi, poi bisognerà vedere i dati economici quello che ci diranno e ehm, dall'altro lato il discorso della recessione che come abbiamo visto rispetto a qualche mese fa è molto più che un'ipotesi oggi eh sì. e quindi quando ci sono queste tendenze, gli investitori cercano eh, un rifugio su quelli che sono considerati degli asset meno volatili rispetto alle azioni e quindi verso le obbligazioni. Vedremo nei prossimi mesi se questa tendenza di ritorno sui fondi obbligazionali sarà confermata oppure eh, appunto era solamente un fuoco a costano. Certo, ecco Sara, mh, oltre alla, alla situazione che ci hai perfettamente descritto, ecco, quali sono invece gli altri trend che si evidenziano proprio appunto nell'industria dei fondi degli ultimi mesi? Negli ultimi mesi abbiamo visto eh, assolutamente che i protagonisti sono stati volatilità dei mercati, timori inflazionistici, spettro di recessione e quindi questo ha depresso il sentimento degli investitori. I fondi a lungo termine, domiciliati in Europa, hanno perso in termini insomma, di deflussi netti circa 10 miliardi di euro ad agosto un risultato sì negativo ma anche in miglioramento rispetto a quello che avevamo visto a luglio e a giugno ecco qui vediamo eh, il trend per le varie asset class appunto eh, nel, nel grafico gli investitori sono tornati sul reddito fisso sono usciti dalle azioni, i fondi azionari di fatto e questo è un dato da sottolineare hanno registrato il peggior risultato mensile da marzo del 2020, cioè da quando è scoppiata la pandemia di Covid. I fondi azionari USA, Large Cap Blend, gli azionari in zona, eh, azionari globali sono stati quelli che hanno sofferto di più, soprattutto quelli in stile growth, quindi orientati alla crescita. Mm -hmm. Però Abbiamo visto anche dei deflussi dai fondi bilanciati alternativi e da quelli specializzati sulle commodity, in particolare i metalli preziosi. Perfetto, ecco, questa ovviamente è una panoramica globale e generale di quanto sta accadendo appunto nelle economie mondiali, quindi lo scenario internazionale. Adesso riduciamo un pochino appunto lo spettro e ci concentriamo invece sulla situazione italiana perché naturalmente veniamo da un mese molto molto complesso e importante con le elezioni politiche del 25 settembre che hanno visto il trionfo del centrodestra, in particolare di un partito, Fratelli d'Italia di Giorgio. Meloni che è praticamente insomma premier in pectore eh, e ehm, c'è un'agenda economica eh, da, da stilare, eh, un'agenda che deve tener conto di tutte le esigenze di questo momento e le sfide che il nostro paese si trova ad affrontare in primis naturalmente la questione energetica e poi anche c'è attesa naturalmente per conoscere il nome del ministro eh, dell'economia così importante non solo per la nostra politica interna ma anche a livello europeo diciamo che eh, se è un nome gradito o meno all'Europa cambia ecco, almeno nel sentiment, nella percezione a livello internazionale. Ecco, eh, per quanto riguarda appunto le sfide economiche a livello economico, fiscale, eh, che cosa ci possiamo attendere dal prossimo governo Sara? Secondo i nostri analisti di DBRS Mornis, eh, un governo di destra non modificherà in modo significativo i fondamentali economici dell'Italia. C'è sicuramente dell'incertezza, eh, i nostri analisti lo sottolineano perché è la prima volta di un governo appunto di eh, Fratelli d'Italia ma difficili saranno grandi stravolgimenti perché comunque eh, abbiamo dei vincoli, abbiamo una situazione internazionale che è davvero sfidante. Eh, probabilmente quello che dicono è che eh, il governo sarà meno uniformista, più protezionista di quello che abbiamo visto durante il governo Draghi e le prospettive di un miglioramento significativo dei conti pubblici e della competitività dell'Italia oggi sono considerate più deboli. Però dall'altro lato eh, bisogna tenere in considerazione appunto quanto sono importanti per noi i fondi europei per il certo. piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi della necessità comunque di un approccio costruttivo con le autorità europee e eh, compreso il discorso sostegno all'Ucraina, sanzioni alla Russia, insomma i, i rapporti con l'Europa magari non saranno lineari come è stato ai tempi di Draghi ma comunque difficilmente potranno incrementare. Eh, quello che è importante dire è che non ci possiamo permettere eh, una diluizione del programma di riforme e eh, perché questo potrebbe compromettere il potenziale nostro di crescita e anche la sostenibilità del debito pubblico proprio in un momento in cui sappiamo benissimo che dobbiamo affrontare alti costi dell'energia e aumento dell'inflazione certo. ecco sì sì infatti eh, questa diciamo visione viene condivisa dagli analisti ovvero di una sostanziale continuità eh, del prossimo governo rispetto a quello precedente insomma continuità con l'agenda eh, Draghi e ecco restiamo appunto in Italia perché l'Italia comunque eh, è un um, paese che è l'ottava economia a livello mondiale quindi insomma dal punto di vista dell'economia conta e come nello scenario internazionale conta invece un po' di meno per quanto riguarda il comparto azionario cioè ha un peso minimo sul mercato azionario il nostro paese come te lo spieghi? Se abbiamo analizzato gli indici, mm. l'Italia è effettivamente l'ottava economia mondiale, la quarta europea, ma il suo peso, lo vediamo anche in questo grafico, il suo peso nei panieri delle borse internazionali è piccolo. Se prendiamo l'indice Vornis-Arbella-Eurozona, l'Italia rappresenta circa il 6,76% contro ad esempio il 32,5% della Francia e il 23,8% della Germania. Nel paniere azionario europeo, in globale l'Italia è ancora più piccola di fatto eh, c'è ancora stato un peggioramento perché rispetto alla fine del 2021 l'Italia è diventata ancora più piccola in borsa a causa degli effetti proprio della guerra in Ucraina e dell'impennata del prezzo del gas dell'incertezza poi anche generata dalla crisi politica e eh, un po' è una questione di composizione del paniere italiano, un po' lo spieghiamo con il fatto che ad esempio quest'anno non possiamo contare sulla presenza significativa di società farmaceutiche di beni di consumo difensivi quotate, perché poi c'è tutto un tessuto produttivo italiano che non è in borsa e quindi non emerge in queste statistiche. E, e il problema è che il, il l'istino italiano è concentrato in pochi settori finanziari, beni di consumo ciclici, utilities che di fatto rappresentano il 66% dell'indice Morning Star Italy. quindi questo è, pesa chiaramente poi sul, sul peso che ha l'Italia nel del mondo, negli altri panieri internazionali e anche sulle scelte degli investitori, perché vediamo che gli investitori italiani in effetti comprano molto titoli esteri e, e quindi anche il peso che danno ai titoli italiani è più eh, domestici, magari è inferiore a quello di altri cittadini di altri paesi. Ecco Sara, ma quali potrebbero essere le leve del cambiamento affinché l'Italia pesi di più in borsa? Alcuni cambiamenti ci sono stati mm. negli, ultimi, negli ultimi 15 anni, i debuti che sono aumentati, quindi i collocamenti, grazie anche a diverse iniziative della Borsa. Secondo i nostri ricercatori un pilastro essenziale per lo sviluppo delle aziende è il private equity, perché private equity significa innovazione, significa stimolo alla produttività, stimolo alla competizione. Poi c'è il discorso degli strumenti finanziari, in questi anni appunto sono stati creati piani individuali di risparmio in PIR che offrono dei vantaggi fiscali ma hanno avuto alterne vicende da quando sono stati introdotti nel 2017 e quindi anche adesso l'incertezza su questi strumenti eh, sta pesando mentre potrebbero essere un veicolo per finanziare lo sviluppo delle, delle imprese italiane. E poi c'è il discorso di cultura finanziaria, ne parleremo anche, appunto è l'ottobre il mese dell'educazione eh sì. finanziaria però gli italiani sono poco propensi a investire in azioni assolutamente, ecco, è proprio anche un fattore eh, culturale un fattore di formazione sappiamo che il nostro paese purtroppo in questo è nel fondo della classifica anche a livello europeo eh, non, in realtà ecco, gli italiani sono un popolo che ha grossi risparmi perché eh, questo è evidenziato appunto dai dati, dalle analisi che ci arrivano ma non sanno molto spesso come eh, gestirli quali sono anche le opportunità eh, che possono offrire appunto il mercato azionario il mercato obbligazionario in particolar modo ecco a proposito di educazione finanziaria un tema naturalmente del momento visto la situazione appunto negativa che stiamo attraversando è quella della perdita finanziaria e di come gestire le perdite ecco un suggerimento da parte tua Sara da dare ai nostri telespettatori che ci seguono è un tema veramente comune molti mi chiedono vedo, vedo scendere sempre di più il valore dei miei investimenti quest'anno, ecco bene ricordare innanzitutto che il valore delle perdite è ipotetico fino a quando non si esce dall'investimento uh -huh. si vede un segno meno ma se non disinvesto quel segno meno resta lì e quindi può, può potenzialmente poi recuperare l'investimento ma soprattutto evitare alcuni errori prendere delle decisioni dettate dalla paura, dal panico perché questo effettivamente sì è vero, incide molto eh, noi le situazioni di paura pesano molto di più che le situazioni gradevoli e quindi questo ci porta magari ad affrontare delle uscite da investimenti nei momenti peggiori anche dubitare di un piano finanziario originale se ben strutturato può essere rischioso perché ehm, appunto può indurre a vendere magari degli asset rischiosi nel momento uh, sbagliato. E poi non confondere, un altro tema importante secondo noi è quello di non confondere risultati negativi con decisioni sbagliate qualsiasi decisione che noi prendiamo come investitori ha la probabilità di darci dei buoni risultati e la probabilità di darci dei cattivi risultati ed è questo il rischio dell'investimento ricordiamo che appunto nel, sui mercati non esistono pasti gratuiti quindi c'è un rischio uh -huh. e quindi se prendiamo una decisione eccellente c'è comunque la probabilità che vada a finire male c'è una probabilità e così come a volte decisioni sbagliate possono andare a buon fine, la la regola essenziale è proprio quella di non cedere al panico, alla paura e di fare delle, prendere delle decisioni in modo razionale. Eh sì, eh sì, è molto difficile questo perché appunto la gestione della componente emotiva è comunque una qualità perché lo abbiamo detto insomma per operare sui mercati servono delle competenze tecniche specifiche e poi anche avere una gestione insomma, delle proprie emozioni che non tutti eh, possiedono, quindi ecco chi non ce l'ha naturalmente la deve sviluppare se vuole entrare in, in questo mondo. Ecco, rimanendo Sara in tema di ribassi, ecco, molti si chiedono se stia per scoppiare una nuova bolla. Quali sono ecco, i segnali che il Nasdaq sta mandando in questo momento? È interessante il tema del Nasdaq, mm -hmm. eh, in effetti. sì, perché ha perso molto da inizio anno e quindi si teme una replica di quello che avevamo visto eh, con la bolla delle dot com. Eh, in, in realtà, i segnali, alcuni segnali di allarme ci sono. In questo caso, ad esempio, un segnale lo danno le SPAC, questi veicoli finanziari che hanno raccolto miliardi negli eh, anni in cui i tassi di interesse erano bassi. E, con il loro scopo era quello di acquisire o fondersi con una società quotata entro pochi anni. Ora queste SPAC sono frenate dal calo delle valutazioni e dalla mancanza di liquidità e quindi stanno appunto eh, entrando in difficoltà. Quindi un segnale lo danno queste eh, veicoli speciali. Un altro tema è quello della correzione del... Che, che abbiamo visto sul mercato è stato un calo dei multipli delle azioni provocato proprio dai rialzi dei tassi di interesse e dal timore che ci possa essere una recessione finora abbiamo visto utili aziendali in linea con l'attesa però sono già stati lanciati dei profit warning quindi anche questo tema andrà monitorato ora che inizia una nuova stagione degli utili infine uno dei rischi più grandi per gli investitori è quello di uno scenario recessivo proprio perché andrebbe ad intaccare anche quello che finora ha tenuto cioè gli utili e quindi se posso dire sicuramente chi è interessato a questo mercato non potrà ignorare quelli che sono i segnali che arriveranno dalla stagione degli utili del terzo trimestre che inizierà appunto già adesso ad ottobre. Ah, certo. bene allora Sara io ti ringrazio tantissimo per averci aiutato insomma a fare una panoramica completa ecco, di tutto quello che è successo nell'ultimo mese naturalmente l'appuntamento è rinnovato per il prossimo mese sperando naturalmente che la situazione migliori di dare delle notizie ecco almeno un pochino più positive eh, per tutti i comparti grazie per aver partecipato naturalmente a questa puntata di Market Star grazie a voi per l'invito grazie ringraziamo ancora l'analista di Morningstar Sara Silano ora breve pausa pubblicitaria e poi naturalmente torniamo in diretta per cui restate con noi